Per la prima volta farò il bagno a mia sorella Quindi mi raccomando lasciate un bel mi piace a 15.000 like e 24 ore legato a mia mamma Buongiorno! Benvenuti in questo nuovo video vlog Lasciate già un bel mi piace Scusate se sono stato assente per 4 giorni E ho saltato un video Ho stato un botto di cose Ho fatto un botto di roba Sono stato tanto impegnato Ho saltato un video Quindi spero voi mi possiate perdonare Sono tornato a bomba con un nuovo video Che tipo yeah Oggi la mia felpa pettacolo nera Mi raccomando Trovate il link in descrizione Per il sito del merchandising Il più bel merchandising in Italia oserei dire Dove trovate magliette e felpe Ovviamente se acquistate qualcosa caricate lo screen su Instagram taggandomi e io vi farò una videochiamata su Instagram Se non mi seguite andate a seguirmi Giuseppe trattino basso trattino basso barbuto Visto che il video dove sono stato 24 ore legato a una mia fan vi è piaciuto un sacco Oggi ho deciso di riproporlo ma con un'altra personcina ovvero mia sorella Con le manette ora io mi lego sto cercando di legarmi <ride> Ok adesso andiamo anche a legare mia sorella Sto registrando un vlog dovresti chiudere Un momentino gli occhi perché ho una sorpresa da farti Chiudi gli occhi, tira sulle maniche No perché Tira sulle maniche, non ti faccio niente, vai tranquilla Giuseppe, no Sì, e eh, eh non riesco Ce l'ho fatta, regà No, sei slacciata, sei slacciata Attaccati, attaccati sì. Passerà 24 ore, indovina un po' Legate a me a tuo fratellino, a tuo fratellino. Quindi inizia ufficialmente ora il video. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Perché io e mia sorella passeremo 24 ore legate insieme. E mia sorella è felice di questo. Allora, io adesso devo uscire. Sono in macchina, devo uscire in macchina. La situazione è questa: io non so come farò a guidare. Speriamo non ci fermino. <ride> questo video è abbastanza illegale. La sorreggi, avvicinati un braccio. una musica ce la possiamo fare a mettere musica secondo te cintura tu l'hai attaccata? No. Attacca. facile è uno come Pablo, Pablo scusate, ma la tua di baltablo pa pa sto arrivando sto scendendo ciao Dai. Dai. Allora, siamo appena tornati a casa, ovviamente siamo sempre legati. Cosa faccio io per caricarmi in ogni mio video? No, cosa? Salti? No, non no. è che se fai. Balli? No, Martina, Il cosa caffè? faccio per caricarmi? per prendere la carica? Il caffè? Esatto. No, no. dai, <ride> Vabbè. Allora, aspetta. Accendi, Accendi la luce. Ok, caffè, caffè, caffè. Tieni la telecamera. Tieni. Ti puoi riprendere anche tu, eh? No, perché no? <ride> Allora, ragazzi, mi raccomando. Se volete altri video come questi, iscrivetevi al canale. E se siete nuovi iscritti, cosa devono commentare? Nuovo iscritto. Hashtag nuovo iscritto. Perché vi darò il benvenuto personalmente. E vi metterò un cuoricino. Lo faccio sempre. Se non ci credete, andate a controllare. Martine, tutto ok? Mm, oh la faccia strapica. È, è strapica. Ma non è vero. No, non è vero. Mi raccomando, andate a seguire questa personcina su Instagram. Che ti puoi riprendere. Mmm. Martina, trattino basso, trattino basso Martina, Indovinate città. un po' barbuto e chi uh -huh. l'avrebbe mai detto commentate sotto anche con una persona con cui vorreste che io stessi legato 24 ore tra l'altro nel video dove la mia ex ragazza comandava la mia vita per 24 ore no. la signorina voleva comandare la mia vita per 24 ore un sacco di gente ha commentato oh, tua sorella tua sorella tua sorella quindi la prossima volta mia sorella comanderà la mia vita per 24 ore oggi la eh. eh. comando io in fin dei conti perché l'ho manettata a me e facciamo tutto beh, quello che dico io carica carica e vieni. Ah, eh, arrivo ragazzi questo video e questa challenge è di una difficoltà assurda So che non sembra Ma far tutto insieme a manettati appiccicati E dover usare solo praticamente una mano È difficile E alla fine mi sta facendo anche il caffè mia sorella eh? Mia figlia eh? Mia sorella Ho detto alla fine mi sta facendo anche il caffè mia sorella No ho detto mia sorella Quindi ci vediamo tra poco il caffè con quale destrezza, ragazzi? Poi, tra l'altro, dovete sapere che mia sorella è mancina e sta usando la mano destra, eh. quindi è ancora più in difficoltà. Giuro, giuro che è mancina. Lo zucchero l'ho messo lì. Alzati che non ci arrivo, alzati. Che schifo è zucchero di canne. Eh, beh, buono. Dai, dai, veloce, ho voglia di caffè, sennò qua non ci si carica. Tutto ciò sto facendo tutto io. beh, grazie, io sto filmando. Sei la mia schiava oggi. Ti commentate con hashtag Martina Schiava. Devi girare Aia <ride> No dai Vuoi dire che tiro io? Entro a bevi il caffè Bisette. Dai bevi Ragazza è arrivata mammina Guarda un po' mamma ah, Aspetta sì. Grande mamma, pettacolo anche lei Cosa state facendo? Siamo manettati per 24 ore Bravi allora cominciate a mettermi la tavola <ride> Dobbiamo a mettere la a tavola. Come faremo a mettere a tavola? Ah, la metti tu. Ti voglio vedere. Ragazzi, è una sfida. Se questo video arriva a 15.000 like <ride> farò 24 ore ammanettato con mia mamma. Ah, bello mio. <ride> Pensa che a me manco avvisato dato la mattina non ho messo la quindi mi raccomando, tutti lasciate un bel mi piace, createvi 100.000 account per lasciare mi piace. Martina prepara la tavola. Ah, io? No, scusa, io ho già fatto il caffè. Mamma, vieni a riprenderci mentre prepariamo la tavola, dai. No, vabbè. Aia, aia! Si sì, è fatto male, poverino. Dove vengono per in giro? Per in giro. <ride> Hashtag gi <expectancy> per in giro. <ruggere> <si> <in> <ride> <stati är> <guo> guarda mi devi seguire non spaccatevi dove vai? dove vai? lì aia non ancora fa male, fa male perché e come... a me no, perché si? Sì. la tovaglia? la tovaglia dov'è? nel cassetto ma chi sta apparecchiando? tutti e due ah ok ma eh? no, niente è <ride> eh? che lavoro di squadra Giuseppe! <ride> Mi per cadere? Se mi devo fare doccia <ride> Martina sto facendo tutto io. Ehi, male? Preparata. Allora, è un genio perché mi ha ammallettato a me la sinistra, lui si è mannettato la destra. Eh però mancano i bicchieri, mancano i tovaglioli. No, no. No, mamma mia, pizzeria. No, mamma mia, pizzeria. <ride> allora ragazzi, questo è il tutorial. Come spaccare un bicchiere? No! Sì, sì. Sì. No! prank, cioè... prank. <ride> Tovaglioli. Eh? Tovaglioli non li avete messi? Tovaglioli. Guarda, abbiamo quattro mani, usiamo, stiamo facendo cioè, avanti e indietro come mezzo scena. <ride> Tovaglioli non sono nel freno, ok? okay. Devo prenderla. Allora. Acqua. Cazzo! Ho sconato! Eh, devo andare a aprire. Ah allora, ragazzi qua tocca anche ce ne minerali va, tutti uguali. Per questo scelgo giorno, mi depura da tossine e liquidi eccesso, fare in eccesso. E lo faremo nel modo più semplice del mondo, facendomi fare tanta bling bling. Ragazzi, fate un botto a di screen, pubblicateli su Instagram bling bling. e taggatemi su Real Me barbuti legafi anche mm. lì mm. barbuti, barbuti. barbuti. barbuti. Legati Allora ragazzi ci siamo staccati un momento Infatti le manette sono qua Perché logicamente ci tengo a dirlo Perché mia sorella si è andata a spogliare Che adesso dovrà fare il bagno E poi ci riattaccheremo Ci tengo a dirlo mica che poi Dite oh, ma come ha fatto a spogliarsi se eravate legati Ecco Quando che aspettiamo mia sorella Volevo chiedervi un parere Ho preso queste scarpe nuove della fila Commentate nei commenti se vi piacciono o meno. Commentate sì mi piacciono le tue nuove scarpe. No, non mi piacciono le tue nuove scarpe. Grazie. Per la prima volta farò il bagno a mia sorella. Quindi mi raccomando, lasciate un bel mi piace a 15.000 like. e 24 ore legato a mia mamma. Sei pronta? Più o meno. Allora. Mamma mia, no. Tanto no, è allora, caldo va bene? no, ha gelato ha ah, gelato? <ride> adesso è caldo Sì. via povera povera mattina steppe <ride> basta questo è il video più trash che io abbia mai fatto Commentate con l'hashtag Torturata Allora dopo questa scena super trash dove lavo mia sorella. <ride> il video termina qui perché adesso andiamo a dormire. Bene, adesso mia sorella è andata ad asciugarsi. Quindi mi raccomando se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, commentate con chi dovreste restare legato 24 ore. Io vi mando, oltre a mia mamma, io vi mando un bacione. Ci vediamo al prossimo video perché ogni due giorni esce un nuovo video. Yeah. Spettacolo you know